Moto, grande successo per la 26esima edizione della Moto Befana Wisp. Grande partecipazione alla 26esima edizione della Moto Befana Wisp con oltre 400 motocannere rita all'iniziativa promossa dal comitato regionale Wisp tramite la struttura di attività motorismo regionale Umbra in collaborazione con Moto SOS Protezione Civile il patrocinio del comune di Perugia è quello di Magione. Dalle prime ore del mattino di, del 6 gennaio, motociclisti provenienti da tutto il centro Italia sono saliti nel centro storico di Perugia per invadere pacificamente l'intero corso Vannucci, rinnovando quel rito che ormai si ripete ininterrottamente da 26 anni. Ad accogliere tutti erano presenti l'assessore Merli, il presidente Wisp regionale Umbra Fabrizio Forsoni, Daniele Federici, presidente del comitato Perugia Trasimeno, Stefano Moretti, responsabile UISP Umbra Motorismo, oltre agli ideatori Stefano Mori e Francesco Corsini con lo staff al completo. La rumorosa carovana, scortata dalla polizia locale, dai carabinieri e dalla Polstrada, ha preso il via alle 9.30 in direzione Olmo, dove si è divisa in due percorsi, quello stradale di 50 km e quello fuoristrada di 30 km per riunirsi a Montebuono, dove le due colonne si sono riunite per il ristoro offerto da Busso Cash Carry. A mezzogiorno, come da programma, la ripartenza per raggiungere la destinazione finale ad Agello presso la residenza Nuova Alba che ospita soggetti con disabilità psichiche e fisiche ad attendere i motociclisti, gli operatori e gli ospiti della struttura, cui è stata portata in dono una macchina per il caffè e le tradizionali calze offerte dalla Perugina Nestlé.